Iniziamo l'ultimo, l'ultimo l'ultimo capitolo eh, del nostro Vangelo di Matteo, ed è il 25, perché il capitolo 24 non contiene alcun tipo di Alakot. Per, per la verità avremo anche i versetti istitutivi dell'Uloghi e Eucaristia del capitolo 26, comunque il capitolo 25 fa la parte del leone. Stiamo ormai entrando in dirittura finale per il nostro libro di Matteo. Quindi, Diciamo che un piccolo risultato ormai l'abbiamo acquisito e se non vi siete ancora iscritti e vi dovesse interessare il nostro canale potete tranquillamente iscrivervi, attivare la campanella, fare girare eh, il link se vi piace ma soprattutto solo ed esclusivamente a chi è interessato a questo tipo di, eh, di studi e di informazione. Ecco. Iniziamo dal versetto 32. 31 anzi, quando poi sia venuto il Bar Barnashah nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, qui siamo esattamente nello stesso periodo apocalittico che possiamo riscontrare nella parabola del seminatore, non quella del seminatore chi, chi 60, chi 40, chi 100, ma quella della parabola dell'uomo che e avremo modo di vederlo, che semina la zizzania. Quando Gesù spiegherà questa parabola, dirà esattamente la stessa cosa che dice qua, figlio dell'uomo e arrivano gli angeli. La cosa più difficile che eh, mi è capitata nella mia lunga carriera da, da docente è quella di far capire che il capitolo 24 e il capitolo 25 di Matteo, l'ho detto anche in un altro video, però qui siamo più specifici, perché dobbiamo fare Gesù maestro di Israele, quindi vedere la cosa di Gesù è ancora più cogente la cosa, spiegare che queste parabole, queste due parabole, e che poi vengono, c'è cioè la chiosa del capitolo 25 con i comandi di Gesù, non possono essere interpretati, questi due capitoli e le due parabole interpretate, in chiave morale. Perché se facciamo così, e purtroppo in Occidente si fa così, ehm, non capiamo né il contesto né le domande che gli apostoli avevano fatto a Gesù, uscendo dal Tempio, ammirando il Tempio e poi salendo. Monte degli Ulivi guardando il Tempio del Monte degli Ulivi. Non diciamo non, non ci si riesce. Questi sono testi apocalittici, non sono testi moralistici. Si fa sempre riferimento allo stare in vegli, bisogna essere veglia, bisogna essere in vigile attesa. E nella parabola dei talenti c'è lo stesso tipo di discorso riguarda come tu hai impiegato i tuoi talenti per per che cosa eh, qui questo è il punto si parla di israele si parla di israele sono discorsi escatologici di matrice apocalittica, non sono discorsi che possiamo applicare né a, né a noi né alla Chiesa di Dio che non sarà più qua, non ci sarà più, qui c'è dell'altro, qui ci sono tutti i popoli della terra che uniti come un solo uomo, in un unico esercito, muove eh, a sedio la città santa e dovrà venire il Signore con gli angeli e i santi ovviamente per, per, è, solo, è solo al suo eh, apparire i nemici periranno quindi eh, sono testi che vanno visti così se no non si capisce e infatti così dice il Signore saranno riunite davanti a lui tutte le nazioni non si parla di chiesa e, e il Signore separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Pecore a destra e capri a sinistra. E allora dirà a quelli di destra, «Venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità per voi il regno preparato dalla fondazione del mondo». Quindi si parla del regno preparato fin dalla fondazione del mondo, per questi signori, e chi sono questi signori, questi benedetti messi alla destra? Infatti, ebbi fame, ed esse da me da mangiare, ebbi sete, e, bissete, e faceste, mi faceste bere, ero forestiero, guerre e voi mi avete accolto nudo, mi avete vestito, malato, e visitato, in carcere, e siete venuti da me. Questo non vuol dire che i cristiani non debbano fare questo, ma questo è un altro tipo di contesto, è un giudizio. E qui spiega benissimo. Chi è? vocativo? Signore, o oh signore, quando ti vedemmo malato e ti nutrimmo, affamato e ti nutrimmo, quando ti abbiamo visto assetato e ti dissetammo, quando poi ti abbiamo visto straniero e ti accogliemmo, nudo e ti vestimmo, quando ti vedemmo appunto malato o in carcere e venimmo da te, è rispondendo il Basileo, il re figliol del uomo che è chiamato re, dirà loro, amen, cioè proprio così, verità dico a voi, quanto faceste a uno di questi piccoli miei fratelli, più piccoli fratelli, lo avete fatto a me. Sotto il termine piccoli fratelli, Gesù chi indica? Era, domanda, risposta, era il modo con il quale Cristo definiva i figli di Israele. Se voi prendete questa immagine e la portate, abbiamo passato il giorno della memoria, no? All'epoca, per esempio, del nazismo, questi personaggi, i famosi giusti delle nazioni, sono esattamente questi signori qua. Noi abbiamo avuto veramente i leggendari per l'asca. Che talento ha avuto per l'ASCA? Si è finto console di Spagna per salvare 5.500 sicuri, forse qualcuno di più, ebrei, rischiando la fucilazione. Perché si è finto console di Spagna, perché il consolato era chiuso, anche l'ambasciata. Portava lui personalmente da mangiare a queste persone e poi è riuscito a Dare dei lasciapassare rischiando il petto di persona da parte del governo spagnolo e ha salvato 5.500 persone e non ha detto niente a nessuno, e così ce ne sono stati migliaia, giudicati da Israele giusti delle nazioni, non lo dico io, né lo diciamo noi su sto canale. Questo è un dato oggettivo. E quando a Perlasca gli hanno detto: Ma perché l'hai fatto? lui ha detto: Notare che Perlasca è sempre stato. Ehm, così lui disse nell'ultima intervista, la potete trovare anche eh, su internet, lui è sempre stato un uomo che non era contrario al fascismo, anzi, lui ripudiò il fascismo quando vide che c'erano le leggi razziali. E allora, quando gli hanno chiesto perché l'hai fatto, gli ha detto perché io sono un uomo. Ed è probabilmente la risposta che ha dato, Ex parte dei quando il Signore lo ha colto nella sua gloria e gli ha detto vieni benedetto dal Padre mio, vieni alla mia destra. Perché? Perché tu hai dato da mangiare, hai fatto tutte queste cose, poi vabbè c'è scinde, ma ce ne sono tanti, tanti, migliaia. Ho citato questi perché sono i più conosciuti no? da noi, ma però no, anche. Il Camù dice che se salvi una vita salvi il mondo. Quindi basta uno. Ehm... Lui. Gli avrebbe, e gli ha, sicuramente gli ha chiesto, ma scusa, ma quando ti ho dato da mangiare? Quando l'hai fatto con i miei piccoli? Quando eri nel quartiere dove c'era il consolato e tu mi portavi da mangiare? Sono stato prigioniero, mi hai addirittura mi hai tolto, ero nudo, mi hai vestito, rischiavo la morte e mi hai salvato. Benedetto il padre mio, perché io questo l'ho preparato per te fin dalla fondazione del mondo. È un giudizio particolare. Per l'aschale cristiano era un cattolico, Diciamo non impegnato, forse neanche molto praticante. Io nelle sue interviste non l'ho mai sentito una volta parlare di chiesa o di cristianesimo. Ha parlato in lui l'umanità assunta da Cristo. Quindi lui rientra perfettamente in quest'ottica, come tutte quelle persone. Voi direte, ma c'era la chiesa? Sì, c'era la chiesa. Queste sono cose che avverranno dopo, ma era l'esempio per farvi capire che ex parte dei, prima, durante e dopo, se tu hai fatto una mitzvah ai figli di Israele, il Signore se lo ricorda. Infatti il termine giusto, non santo, giusto delle nazioni, un tzaddik, che per un ebreo suona bene, molto bene. E però c'è anche il contrario. Eh sì, perché poi dice, mi comando è venite benedetti da parte di Dio quello che avete fatto ai miei piccoli allora dirà anche a quelli a sinistra no? andate via da me maledetti nel fuoco quello perpetuo qui abbiamo la prima dichiarazione che per questa categoria di persone il fuoco non finirà mai quindi non passa dalla, genni, dalla genna temporale questo è proprio il fuoco del, del leone futuro preparato per il diavolo e i suoi messaggeri, non che ci sia una gerarchia biblicamente parlando, eh? no. andiamo a riguardare le puntate di Angelologia, e fame e non mi avete dato da mangiare, e sete e non mi faceste bere, ero forestiero e non mi avete accolto, parentesi, l'accoglienza dei forestieri è un comando che dà anche Cristo, perché già l'aveva dato nel libro, nel libro dell'Esodo, solo che c'è un problema, i forestieri vanno accolto con le leggi di Israele, e quindi noi potremmo dire con le leggi cristiane, perché ci sono le leggi cristiane. Non puoi accogliere uno straniero e fargli vivere la sua legge a casa tua, perché sennò no Dio se la prende con te. Quindi noi abbiamo l'obbligo biblico, ma le leggi sono le nostre, le nostre sono quelle di Dio che noi dovremmo vivere. Poi, noi non le viviamo, quindi non sono neanche più nostre, però teoricamente sono le leggi di Dio. Qui è la stessa cosa, eh? non è che cambia Gesù tra l'Antico e il Nuovo Testamento, qui è la stessa cosa. Poi mi accoglieste, no? Quindi ero nudo e mi, eh, non mi vestiste, malato, in carcere, non mi visitaste, e allora risponderanno anch'essi, signore, e quindi lo riconosceranno, che è il tetagramma. Quando ti vedemmo affamato, assetato, straniero, nudo, malato, in carcere e non servimmo te, notare che nella prima, nella prima situazione, quella eh, positiva, chiamiamola, questa frase è spezzettata. C'è più patos, c'è più... Eh, Pensiero al dettaglio, alla persona quasi che uno facesse l'esame di coscienza di ciò che avevi incontrato e di chi aveva incontrato, dice: 'Sì, qualcuno ha fatto. Ma quanti sto malato? Io ti ho guarito.' Qua no, faccio un elenco intero senza pensare perché per loro era uguale. Straniero, nudo, fumato, stessa cosa, gliel'ha dette come per dire: Ma quando è di tutta quella roba lì e noi non so, Perché? Perché non è posto attenzione, e sul fatto che non è posto attenzione che tu sei un maledetto, perché se tu avessi posto attenzione, non, non avresti eh, detto malato in carcere, eh, nudo eh, tutta sta roba qua come se fosse un'unica disgrazia che non vuoi neanche toccare con le mani, per concludere dobbiamo dire che il termine giusto, quello di tzadikim, il famoso giusto per le nazioni, si adatta perfettamente perché nell'ultimo versetto si parla di questo. Il castigo, quello, quello futuro, non parla di fuoco, altre cose, parla di castigo, anche quello dice che durerà sempre. E in contrapposizione con la comunione eterna, con la comunione perpetua, perdon, con, con il Signore. Bene, abbiamo fatto ormai l'ultima puntata, eh, che è diventata più una puntata diciamo che avremmo potuto inserire, ma l'inseriremo anche in soteriologia, perché la prossima volta, il capitolo 26, ci si andrà a incrociare con la liturgia, cioè con l'aspetto dell'eologia dell'ufcarestia del capitolo 26 dove si tratta dove vengono trattati i comandi i comandi in ordine alla cena alla cena del signore vi saluto e vi ringrazio spero che vi sia interessata e piaciuta la puntata e se avete la cortesia di subirci ancora prossima, la prossima volta appuntamento eh, qui sempre con noi in nostra compagnia